di sfogliatella siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella chiocciolagmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri, 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri, 1488.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 SPA. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.sidelmed.it. Buonasera e bentornati a questa settima puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è «Tutti sul banco degli imputati». A te Sergio. Grazie, grazie Giussi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti che passo fra qualche secondo a presentare. Stasera parleremo, come avevamo già annunciato nella nostra comunicazione, del Napoli. Parleremo del Napoli, lo faremo in maniera pacata, spero, e soprattutto lo faremo con amici esperti. Massimo Bonardi, buonasera, giornalista, buonasera, buonasera. scrittore, responsabile delle pagine sportive di Rete News 24, l'avvocato Luigi Bernardino, noi diamo spazio anche ai tifosi, contrariamente buonasera. agli altri. Luigi Bernardino, avvocato, tifosissimo del Napoli. Abbiamo eh, il caporedattore di Azzurro Time, carissimo amico Francesco Di Somma. Buonasera. Buonasera. e ultimo solo in ordine cronologico perché sarà il nostro Deus ex machina scrittore giornalista Bruno Mara, ciao Bruno buonasera buonasera ben trovati allora partiamo subito da Massimo Massimiliano scusate Max, io... Massimiliano no no io dico oh, Massimiliano è troppo lungo poi mi ha diventato Max, ah, e quindi allora abbiamo detto tutti sul banco degli imputati partiamo proprio dal titolo della puntata chi mettiamo sul banco degli imputati tutti, esattamente, tutti, ognuno ha le sue percentuali eh, ben... di responsabilità chiaramente. Sì, sì, sì, sì, sì. responsabilità perché eh, un, un progetto non fallisce solo per una componente, ma fallisce per le tre componenti che, che ovviamente individuiamo nella società, nei, nel gruppo tecnico, quindi nei, nei calciatori e nella... E, e, e poi nel, in quello che è l'aspetto forse più, più brutto che è la direzione, la direzione tecnica, i calciatori quelli sono, sono e i ci due. vogliamo mettere pure lo staff sanitario lo staff medico perché abbiamo sempre Ma questa infermeria piena. Perfettamente d'accordo, anche se io spezzo una piccolissima lancia a favore del, de di questo problema. È un problema che sta diciamo, colpendo tutte le squadre. Dottore Nelicola è di dovuto, al, dovuto mano... al fatto della mancanza di preparazione. Perché è stata una preparazione affrettata, non ci sono state le amichevoli per la situazione del Covid. Certo. Si, gioca ogni bravo, tre giorni, bravo, giusto. si gioca ogni tre giorni, non c'è il tempo di recuperare, ma non c'è soprattutto il tempo di allenarsi. Quindi, quindi questa diciamo, è una situazione difficile ed è anomala per lo staff sanitario. Sicuramente, io prima di dare la parola a Luigi Bernardino voglio ringraziare il nostro sponsor che è gentilissimo ogni puntata è, è vivo e presente con noi in trasmissione e cuori di sfogliatella abbiamo delle sfogliatelle meravigliose che sono tutte quante dedicate agli operatori agli amici tecnici staff luci e i cameraman che sono bravi che hanno tanta pazienza con noi, grazie e voglio salutare io l'avevo promessa a Patrizia Costagliola, il gruppo Napoli e Universo Napoli che se dico il mio gruppo di riferimento si offendono tutti gli altri però siete i più belli dai, ve lo devo dire, Patrizia eh, buon gruppo a tutti quanti voi poi ci acchiappiamo stanotte con le parolacce in rete dai, perfetto, allora Luigi, buonasera a lei, avvocato noi in trasmissione ci diamo di lei perché non ci conosciamo quindi <ride> Luigi Bernardino sta con me allo stadio quasi ogni volta quando ci si poteva andare ma non, non riusciamo ad andarci neanche più nella, nella, nella nostra casetta della stampa perché è super affollata 70 richieste, un, un macello noi capiamo anche le difficoltà dell'amico Dario Baldari che deve fare una selezione ogni settimana Guido, Guido, Guido, scusami Guido, stavo pensando a Dario del gruppo che mi sta già scrivendo le parolacce, ciao Dario, ciao Dario. e quindi Guido Baldari, ciao Guido anche a te e che Napoli si immaginava all'inizio del campionato, che Napoli si sta trovando? Eh Sergio, come al solito io in veste di tifoso, eh, ogni anno ci auspichiamo sempre che sia quello giusto, che sia quello che ci dà emozioni, eh, le emozioni in certo qual modo le stiamo vivendo sempre, perché è un continuo up and down, eh, purtroppo siamo in un momento di sofferenza perenne, che fa da pandanna quello che stiamo vivendo al di fuori del collaterale nell'ambito sportivo, e voglio dire come dire io nell'ambito del diciamo del non tecnicismo ma da tifoso ovviamente tu la vivi ogni volta con quelle fibrillazioni quelle con gli scoramenti che, eh, Perfetto, Dirti, no, e, eh, e quindi che... siamo, siamo diciamo, con i piedi eh, siamo... nel fango, eh, sì, ci, trasciniamo, sì, ci trasciniamo, già, ci trasciniamo. Dì, dai, dai, cioè se... fatemi salutare, ho fatto malissimo a salutare il gruppo, mi stanno scrivendo tutti quanti, ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti, ciao Adelaide, un abbraccio forte, spero che la schiena si riprenda presto, eh, Patrizia l'avevo promessa e l'ho mantenuto, ciao Guido già l'ho salutato, eh, Domenico Albertazzi, ciao Domenico, ragazzi noi cerchiamo di salvare tutti ma dobbiamo andare avanti anche con la trasmissione, tiro infuocato, Gattuso, è tutta sua la colpa, le colpe, c'è un cortocircuito, che è successo in questo Napoli? Non lo dicevamo a telecamere spente, era un Napoli che inizialmente un'anima l'aveva pure, ha portato a casa un importante trofeo perché la Coppa Italia che, che si dica è un trofeo importante, però i primi due obiettivi stagionali sono saltati. Ah, io ho in piena l'introduzione del collega Bonardi, nel senso che quando… E questo presenza... mi preoccupa però, ah, do... ah, avere ah, due una... colleghi che andano d'accordo sull'amore. Non va, non va bene, non si può individuare certo. un unico responsabile, nel senso che ci sono una serie di componenti che e poi il risultato e sotto gli occhi di tutte. Su Gattuso, io credo che abbia avuto il grande merito l'anno scorso di ricompattare un gruppo che era in grande difficoltà, gli ha fatto fare un bel finale di stagione, dignitoso, reso nobile anche dalla conquista di un trofeo, che per una società come il Napoli non è mai una cosa banale. Poi qualcosa si è rotto, nel senso che non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra. Io Abbiamo visto sempre lavorare con quest'idea di un Napoli che giocasse con il pallone fin dai piedi del portiere, lui aveva un'idea che pian piano poi ha trovato dei... Sulla falsa riga sarriana un pochino, no? il 433 eh... Sì, forse, lui ha provato anche questo 4-2-3-1, provando un, lui un calcio li ha molto, tutto, un anche calcio gli... molto pro... però la sua idea principale era proprio questa, il calcio propositivo. Anche il 3-5-2, lui li ha provate veramente eh, tutti. Diciamo che il 3-5-2 eh. è stato un, un figlio di un'emergenza dovuta appunto alle assenze. Assolutamente alla, sì, alla, assolutamente alla sì. Assolutamente gara, sì. In sé per sé forse non è stata neanche una scelta sbagliata, perché è un allenatore che si rende conto che in quel momento la sua squadra è in difficoltà. Accetta la superiorità dell'avversario, punta a pareggiare per poi andarsi a giocare tutto in trasferta. Ci può anche stare nell'arco di una, di una stagione. Il problema è che Napoli non ha mai avuto una sua vera e propria identità stabile da battere. Bravissimo, proporre, bravissimo. e proprio su questo volevo sentire eh, l'amico Bruno. Bruno, io eh, vedo è la seconda volta che due giornalisti si trovano sulla stesse, sulle stesse posizioni rispetto a certe cose il Napoli Gattuso non è riuscito a dare quella identità non solo alla squadra come componente ma proprio allo spogliatoio, sembra che ognuno giochi un pochino per sé, perlomeno nelle ultime gare, noi su sette partite quattro le abbiamo perse, qualcuno avrebbe urlato crisi, noi non diciamo crisi, però siamo in forte affanno, no? ma sotto il profilo tecnico se noi consideriamo le tante assenze del Napoli come dice, direbbe Ivano Fossato il trasformismo è diventato un'esigenza perché il Napoli ha perso via via man mano mezzo centrocampo mezza difesa e mezzo attacco via Covid, via infortuni e quindi la, la mancanza di costanza di un modulo è anche derivata dal fatto della mancanza di costanza di, di, di giocatori credo che sì, i... abbiamo Simen che ha di due ore di, di esatto, gioco esatto, esatto. No, io credo che quindi gli... non vogliamo mettere sul tavolo degli Sotto il filo del fatalismo e degli infortuni questa è la squadra più sciagurata eh, degli ultimi dieci anni probabilmente eh, però devo dire che fa da contraltare non sono d'accordo su quello che dicevi tu sul fatto dello spogliatoio perché se è vero che in campo la squadra a volte può sembrare slegata o comunque in qualche modo fallace nello spogliatoio no perché è una squadra che è sempre viva e ti dico che dà sempre risposte positive anche quando oh, Elena vede è la, è una gross... scusami ti interrompo subito sai perché perché c'è stato un gesto bruttissimo. Sì, ma il gesto non... isolato di Sai, io ti dico una cosa, quando una squadra ha l'encefalogramma piatto, non ti fa una reazione come quella a Bergamo. Il Napoli sotto 2-0 a Bergamo ha rischiato, forse meritava pure di pareggiare, poi ha perso... Eh, si, sì, si vede, quando una squadra... C'è è qualcuno che no, sarebbe no, bevuto no, quando, un gol, sì, lui è la porta. Sì, però non, non certo non voleva segnare. Io dico che questa squadra... Per quanti difetti si, si possano trovare sotto il profilo tecnico non ci sono dei rilievi da fare sotto il profilo emotivo, etico e morale perché è una squadra che ha sempre dato segni di risveglio e di reazione anche nelle partite perse. E quando una squadra dà questi segni vuol dire che segue il proprio allenatore, quindi noi dobbiamo aspettare almeno... Domani, eh, se Dio vorrà, e vedere che tipo di partita faremo con la Juve Perché fino a prova contraria, nonostante tutto questo. Questo però ne voglio parlare nella seconda parte, non c'è andare sulla No, italia. no, infatti. Non, no, io non ho il pronostico per domani. Però non no, no, sa... non ti chiedo il pronostico, non ci voglio andare perché la. No, no, chiudo dicendo che se. Ah, visto che devo comunque fare un po' di contrastare a un aspetto che è effettivamente è oggettivamente in questo momento grigio devo dire che se dobbiamo guardare l'aspetto positivo è la reattività di questa squadra anche nei momenti di burrasca di treggenda quando sta soffrendo perché la squadra ha sempre reagito Sergio posso dire una cosa? Sì, sì, però prima che la dici Vai. io ti voglio dire tu hai, detto, eh, tu hai detto una cosa hai detto grande parata di Gollini Grande errore di Elmas secondo altri punti di vista perché il gol che ha subito il Napoli, il secondo gol, è stato esattamente la fotocopia del gol mancato di Elmas, mancanza di freddezza, l'avversario ha messo il piede sotto, ha scavalcato il portiere, la palla è andata in rete. Eh. ma Osimene intendi tu Osimene no, sì, ah, ah ecco no, non avevo capito no sì, ma, sì, sì, sì. No, no guarda no, stavo facendo il paragone perché, perché era lui. una situazione eh, da Dal eh, punto di eh, vista eh. tecnico sì. il pallone arriva lateralmente è difficile guarda fare lo scavino assolutamente e avrebbe dovuto stiamo par parlando di è proprio da campione consumato forse solo Cristiano Ronaldo riesce a pensare di fare una cosa così o Iguain riesce a fare una cosa di quel genere cioè io Un ragazzo posso... così giovane e poi con lì è stato bravissimo ad anticipare, ad andargli addosso. Sì, sì. Però su questo volevo dirti una cosa. Osimeno, eh, osimen, osimen, osimen, osimeno, tutti quei sì. soldi, tutti questi osimen, poi Osimen.. Osimen ragazzi, Osimen ha, ha avuto quel po' di problema con, con la spalla, eh, è stato forzatamente rimesso in campo perché probabilmente se Mertens e, e diciamo, l'attacco in generale fosse stato in piena, in piena efficienza eh, Osimen sarebbe ancora cercando di recuperare la migliore forma, anche perché. Si capisce dal punto di vista strettamente tecnico che è un giocatore che sulla forma fisica basa molto, sì, molto. di quella che è la sua, la sua forza. Perché se posso, certo, non siamo mai frettolosi nei giudizi su un no, giocatore. No, no, io, attenzione, non siamo, io sto cercando di stimolare la discussione certo. anche per gli amici. Che ci seguono no, da casa, se no diventa ancora da dopolavoro ferroviario. Per quindi la, la devo per forza dico, Devo provocarvi, ragazzi. So, no, volevo sottolineare anche un aspetto positivo, facendo un parallelismo appunto tra lo l'Osimen di quest'anno e magari lo Zano dell'anno scorso, che poteva sembrare un acquisto sbagliato, e quest'anno invece lo Zano si è dimostrato essere quindi esce, sei ottimista sull'acquisto di Osimen? Sì, assolutamente. Penso che in piena forma e in un organico che ha un gioco, ha un'idea è un ragazzo che può essere messo in condizione di fare molto bene. Per me abbiamo fatto un passo avanti rispetto a Milik, su questo mi sento di Su, su sono questo sono d'accordissimo da anche io perché se non altro, se non altro. Milik ultima, ultima edizione era veramente un cadavere che, che girava <ride> eh, nel, nel campo comunque Sergio, io la provocazione che volevo fare prima era una provocazione particolare io Uh, non sono assolutamente sicuro che il Napoli avrebbe confermato Ancelotti se non avesse vinto la Coppa Italia su questo guarda io di questo sono, sono abbastanza, abbastanza sicuro su questa situazione Gattuso cioè, Gattuso scusami Gattuso e infatti siamo... ho detto ho capito bene quindi uh, se non avesse vinto la Coppa Italia uh, io dubito che il Napoli lo avrebbe confermato sei d'accordo Bruno? No, secondo me l'avrebbe confermato lo stesso, uh, per un semplice motivo, perché intanto in finale c'era andato e poi perché aveva l'opzione e la fiducia di dover lavorare, così come io penso che se Napoli dovesse cambiare la cattuso, spero e credo di no, però se dovesse cambiare non è neppure giusto eticamente prendere un allenatore per pochi mesi, quindi Napoli ha fatto bene secondo me a confermare Cattuso, adesso vediamo come andrà, non sto dicendo che vada… Uh, il rapporto di andare vita naturale durante però secondo me è giusto che un allenatore abbia un tempo tecnico e accademico per esprimersi. Ho capito, però tu prima avevi detto una cosa che mi aveva sì. incuriosito. Eh, causa Covid, infortuni, no? Era una cosa molto interessante, no? Eh, siamo forse. no, l'avevi detta tu? Sì, anche il fatalismo avevo detto. Il fatalismo, però abbiamo molti infortunati. Però noi a inizio campionato, perlomeno io e altri amici, abbiamo detto: Finalmente abbiamo due squadre. Sì. Però, allora ce ne vogliono tre di squadra. No, però bisogna. Datemi la di... semplificazione. Pure dire che... Non immaginate cosa ci stanno scrivendo. Io non ve lo dico. <ride> no, neanche. no, no, no. E no, a qualcuno stiamo sì. rispondendo. Ma la fortuna noi è cieca, per la La fortuna strada. è cieca, ma la sfiga ci vede bene. Perché purtroppo il Napoli ha avuto degli infortuni abbastanza uh, focalizzati. Se, se, se tu togli il giocatore di maggior talento, che è Mertens. C'è una domanda da cassa per tutti. Questa vale per tutti. Potete rispondere. Michele Granieri dice: Osimen potrà essere anche un buon giocatore, ma di sicuro non è un bomber. Qualcuno ha. Allora partiamo da te, Massimiliano. Non ha avuto ancora il tempo di poterlo dimostrare. Luigi? Io direi di no, però voglio essere morbido e dire: non ha avuto ancora il tempo. Di fate esperienza per favore. No, ma non è una risposta. Non è una risposta diciamo diplomatica. però una risposta secondo me dovuta proprio al, al, alla situazione. Perché ha una storia alle non spalle è che è, è molto anche, benché sia giovanissima, una storia Sì, diciamo di che questo è molto importante. Parlare delle no? spalle di Osimhen, non è il massimo, avrà una storia alle spalle no, per questo non No, non momento... sto parlando male di voglio dire, so no, di le spalle di Osimhen in questo momento. Nel senso, in questo alle spalle, c'ha molta storia che si è fatto male. Ah, <ride> sono dentro le spalle di Allora? Eh, quando l'ho visto giocare all'inizio ho pensato questo farà fare un sacco di gol ai compagni. Perché apre avrei il Lui spazi. ne ha fatti risposta di voglio dire. Dio, però, da, di pochi adesso, minuti come di di gioco. di facciamo già a dire se sarà un bomber o no? Insomma, l'abbiamo visto così risposta No, poco. vabbè, ma voi tenete presente che quando siamo allo stadio e non siamo nella tribuna stampa, ma siamo in curva B, sono tutti... Eh, no, direte. se posso eh. rispondere, di facciamo la risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta di risposta il discorso di prima è che il Napoli ha avuto degli infortuni focalizzati su delle parti per i quali ne abbiamo perso un giocatore. Quasi mirati. mirati quasi mirati, Quindi, diciamo, è il fanalismo. Ha rotto i vari comparti. Esatto, i no? vari comparti. Quindi, Mertens è un giocatore insostituibile, ma non solo per il Napoli in Serie A. Guglibalì eh, <coughs> e quant'altro. Vabbè. Cioè, Quindi la, è inutile che... Assente per diverse esatto, esatto. Insomma, sono giocatori che vanno al di là dei moduli. Per quanto riguarda Simen, io non credo che il Napoli l'abbia comprato solo per... il Chiaro che il centravanti è sinonimo di bombe però io credo che sia un giocatore capace di aprire spazi per gli altri. Quindi. Conoscente ma... ADL è un discorso di... Sì, da sì, sì, come chiamare... diceva Max, come facciamo a dirlo? Ha più no, non, ha più non 166 giocato. Ha giocato 6 giocare. minuti nelle casse. <ride> esatto. Quindi... No, io mi fido, mi, mi sento di garantire il nostro amico del gruppo. Mi fido di io E lui. Allora Michele... Non scrivere più questo. Fidati, <ride> fidati perché stiamo parlando. Domenico Albertazzi infatti controbatte e dice anche Lonzano lo scorso anno non era un campione. Bravo, io infatti ho sempre parteggiato per Lonzano, era quasi il, il prossimo, prossimo per andarsene, addirittura io, era, io giornale però, però, però bisogna anche dire che Lozano aveva già un background importante, sì, è quindi, quindi era già nazionale, nazionale. Del però mi vi fare incazzare. Uh, e, no, vi volevo fare incazzare. In come bene. cominciate a parlare? Lozane è il mio preferito. Ah, bene. Io guardo le partite quando non sono a Lozano le guardo con mia madre, che è tifosissima certo. del Nato. Fantastico. Salve ragazzi, dove devo ah, là. C'è una telefonata da ah, casa. Ah, c'è una chiamata, c'è una chiamata da casa. Massimiliano. Ah, sì, certo. Allora, abbiamo il piacere di avere Massimo Sparnelli al telefono. Direttore, buonasera. Buonasera, buonasera a buonasera, buonasera, buonasera, buonasera tutti i giorni. Grazie, grazie, grazie. Ciao se... direttore, ciao direttore. Buonasera direttore. Buonasera. Buonasera. Direttore, io stamattina ho no. letto un tuo pezzo molto bello, bomba di mercato, Raiola e poi puntini, puntini, poi alla fine è il contratto di Lozano, lo possiamo dire? Sì, sì, diciamo che si è parlato di prolungare il contratto a Lozano e eh, credo che se lo nevi di pure questo è Assolutamente sì, direttore se l'è sudato. Lo stiamo vedendo Ma a non tutto sullo, campo. Non e di posti napoletani di non fare con lo stesso lo stesso che sta facendo lo stesso lo stesso lo stesso lo manca solo che lo mette lo porta e si mette a parare sta facendo di tutto stesso non lo stesso non lo stesso non lo stesso lo stesso lo stesso <ride> <Assolutamente ride> sì. lo, lo un lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo un lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo stesso lo ti dico solo questo, noi avevamo quasi di l'allenatore più titolato al mondo, Carlo Ancellotti. Sì. Ed è stato mandato via, eh, eh, per diverse situazioni, eh, l'ambunzionamento eh. e tante altre cose. Se abbiamo Gattuso, io credo che fra gli allenatori che sono venuti a Napoli... abbiamo fatto una puntata con... no, su questa cosa, non so se ti ricordi. Come no, come eh, no. Eh. Eh, eh, mi ricordo benissimo, fra eh, eh, <ride> gli allenatori che sono venuti a Napoli gli ultimi periodi è quello meno fondamentalista. Sì, perché se noi consideriamo che abbiamo avuto prima Benite poi Mazzarri cioè prima Mazzarri prima Poi Mazzari, Mazzarri, Mazzarri, poi Benite sì, Mazzarri, sì. esatto tutti fondamentalisti tutti con lo stesso modo di gioco questo modo di cambiare di cattuso a me piace anche perché lui prima pensa a non prenderle e poi cerca di attaccare loro di io, le tue, io volevo pazzie. provocare loro poi è arrivata la tua telefonata e voglio provocare loro dopo il tuo intervento eh, questa cosa di cambiare eh, sempre spesso con insistenza svuota un pochino il modo, abbiamo calciatori fuori posizione, gente che si guarda intorno, non riesce a raddoppiare, non riesce a fare neanche più un passaggio di quelli là proprio da scuola calcio, questo lo vediamo, non lo possiamo negare, con tutta la stima, l'affetto e l'amore per Rino Cattuso che voglio anche bene. Ma questo puoi dare, allora sai che per ma non puoi dare colpagnatore, qua sono tutti e voi individuali se poi noi consideriamo che all'inizio dell'anno ricordiamoci le partite 4-0 con l'Atalanta, 6 3-0 con Genova 4-1 con la Roma cioè voglio dire Sì, eh, anche del 6-0 con la Fiorentina io, anche... sì, però io eh? però... Massimo però posso dirti una cosa Massimo sono Max Bonardi sì. ti saluto ciao, ciao, ciao Max volevo, volevo dire ehm, guardiamo anche il, mo il momento storico in cui il Napoli ha fatto queste no, grandi Massimo, vittorie piano, sono allora 4 a 1 con l'Atalanta l'Atalanta veniva da 15 giorni in giro per il mondo tutta la squadra in Napoli ha fatto gruppo, gruppo a eh, Turno in bolla quindi quale migliore coesione e forza Roma Fiorentina, e Fiorentina però e sono sopra sono... due risultati importanti poi aspetta poi il eh, 6 a 0 con Genova il Genova abbiamo visto il giorno dopo ne sono morti 10 del Genova, quindi il secondo tempo del Genova è stato un disastro, un totale. disastro clamoroso. 4-0 della Roma, la Roma torna da, eh, dalla trasferta in eh, Romania il venerdì notte e la partita si è giocata il la domenica, la domenica la sera, sera. La sera, la sera, quindi tempo di recupero zero, zero. pure la Roma completamente... Allora, aspetta. andiamo al tempo perché abbiamo solo, solo 3 minuti, ma Benedetto, ne rispondi? Allora, io voglio dire una cosa amico Max, uh, invece io penso che c'erano pochi infortunati, c'erano pochi casi di Covid all'epoca e Napoli aveva la formazione al completo. Non dimentichiamo che il Napoli, perché se poi vogliamo dare dei dati, tu dai delle situazioni che poi io che ho lavorato 5 anni nel Napoli, molte volte tornavamo anche noi, il giovedì soprattutto quando si giocava in Epoca e non in Champions, il giovedì si, si partiva, si tornava il venerdì notte alle quattro di mattina era il sabato diciamo così era quasi sabato mattina si donava la domenica si doveva giocare e poi il Napoli vinceva lo stesso cioè questo non, non, non influisce sulla squadra secondo di capire perché non influisce però dobbiamo ricordare che il Napoli eh, gattuso fino adesso su 32 partite di stagionali ne ha perso 10 e il 7 ne ha perso dopo e il 9 e il 10 dicembre cioè no tipo, ti voglio concludere il discorso cioè quando si è infortunato di visto... Mertes cioè, mm. voglio dire, per me Mertens, un giocatore che ha fatto più di 70 gol in 4 anni voglio un, un dire no. è un patrimonio è un patrimonio il più sei fortunato si vede per sei mesi questo ragazzo non gioca da sei mesi perché poi di dicono no ma quello cioè, questo sapremo da sei mesi su questo siamo d'accordo no, ma che, che il che, che napoli abbia alibi su, su questo non c'è dubbio però secondo me la partita che che rappresenta la svolta esce la stagione esce a e napoli e raccontare... inter napoli <coughs> riesci a raccontarmi in 30 eh, esatto, secondi il risultato, mi... Con... Mi il, partita, risultato no? il risultato che ci ha fatto un po' sobbalzare anche se non era eclatante col Torino e anche quello con lo Spezia 30 secondi perché siamo in pubblicità quasi a te direttore Ma vai. Vada. allora Sergio io, io dico una cosa secondo me di no? se noi non vediamo una squadra completo, io dico togliere per esempio, in Napoli adesso stiamo giocando con una coppia di centrali che non ha mai giocato insieme, tra cui Ramani e Massimovic, che non stanno neanche in, una in perfetta forma. Ma che noi a Genova ci avevamo già il buon aperto, ma anche il buon Golimpalì. Ma la partita, ma la partita c'è: è class, cioè. noi non scherziamo, perché noi parliamo solo di centramani ma noi parliamo anche dei difensori, con i uno dei difensori più forti al mondo. Certo. Cioè, e ti manda uno dei migliori difensori più forti a mondo cioè non male che tu in difficoltà ti manda il centro avanti ti manda il più a che a sì, quattro Se me, pensiamo che il sostituto non si chiama Isaia, è chiaro in Fugio, che abbiamo il cioè, eh. eh, Napoli voglio dire e eh, dicono ma anche gli altri delle società ma non, non, non hanno perso i giocatori così tanto tempo e tanti giocatori importanti e fondamentali ma no, benissimo è stato per il e covid i giocatori fondamentali che è aperto, Massimo, io ti voglio abbracciare forte, ti ringrazio per la chiamata. Innanzitutto, ci tenevo moltissimo. Siamo per andare in pubblicità, abbiamo proprio 30 secondi. Un abbraccio fortissimo. Buon lavoro, grazie e a grazie a tutti. A... Buon buon a tutti. Ciao, buonasera buonasera Noi, fra proprio un telegramma, perché io vi leggo le, le chiacchiere da stadio da bar: dice se ci fosse stato Iguain. Cavani sarebbero parlato Vabbè, se io fossi nato Fabbro probabilmente avrei costruito la Torre Eiffel eh, ragazzi eh, io, io capisco, io sto facendo una trasmissione, voi mi conoscete eh, gli amici qua sono nuovi per la prima volta sono molto più tecnico, lo sa so benissimo Massimiliano, ma stiamo facendo una trasmissione per divertirci per parlare in maniera leggera del Napoli non è sotto accusa il titolo è provocatorio, è proprio l'inverso non è sotto accusa in Napoli e sotto accusa un pochino il sistema calcio, perché lo diceva benissimo sia Bruno che Francesco prima, stiamo giocando ogni tre giorni, non c'è respiro. E poi il problema, secondo me il problema tecnico-sanitario è importante, perché De Nicola probabilmente li prendeva per le orecchie, li metteva sempre in campo. Non siamo... Adesso dobbiamo interrompere perché c'è la pubblicità. Grazie ragazzi, a fra pochi minuti. Sfogiatella. siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. cuori di sfogliatella chiocciolagmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra.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 S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Ed eccoci qua, siamo rientrati in studio e nel frattempo a telecamere spente, anzi a microfoni spenti, eh, ci dicevamo delle cose. C'è una considerazione di Patrizia Costagliola molto interessante che dice non comprendo perché i grandi risultati del Napoli non vengono addebitati alla bravura di Cattuso ma al demerito dell'avversario, giro di risposta a partire da Massimiliano. No, non sono d'accordo su, su questo aspetto, non è vero che… Eh, quello quando Cattuso ha fatto bene gli è stato riconosciuto e il Napoli ha ancora cattuso proprio per questo perché ha fatto bene soprattutto l'anno scorso Gino? No, Certo, sì, proprio io condivido il discorso che io, ovviamente in modo asettico quando ci sono stati dei risultati sicuramente qualcuno è stato tentato nel dire è perché l'avversario comunque non era all'altezza però fondamentalmente no io non penso che non da, siano dati i meriti a Gattuso io penso che al di là del giudizio su Gattuso il Napoli soprattutto in questa stagione non abbia mai convinto appieno nemmeno quando ha vinto nel senso che ha sempre lasciato l'idea di una squadra che dovesse migliorare certi aspetti dove, dove, che doveva crescere e che poi partita dopo partita non è cresciuta e anziché limitare i suoi difetti poi ha fatto emergere altre difficoltà e quindi questo ha tenuto sempre il Napoli sul minimo È inimico. possibile che Gattuso non sia cresciuto insieme alla squadra ed è rimasto fermo su delle posizioni tecniche? Ma non, non si può nucleare il discorso di Gattuso sull'aspetto che purtroppo è quello delle mancanze e delle assenze il Napoli ha avuto un atteggiamento sinusoidale sia nel senso dei risultati anche se sei, delle, delle, delle prestazioni sì, sì, su e giù la sinusità Ehm, questo però in corrispondenza anche delle, delle assenze, Ma, Massimo prima ha detto una cosa cruciale, l'assenza di Mertens ora si può anche andare a sindacare sul fatto che Napoli potesse pure prevedere che Mertens lo uh, stavano vendendo però, ti ricordi? sì, sì no, potesse avere delle defaianze, ah. però è anche vero che poi uh, successivamente a, a cascata sono arrivati altri infortuni, quindi esiste una frattura, no? diceva bene Max prima tra la prima parte della stagione e la seconda, però è anche vero che domani si gioca la ventiduesima, quindi ipoteticamente manca, manca ancora tutto un girone per poter riprendere. Io voglio, voglio leggervi proprio un, un pezzetto di un collega di cui non farò il nome, che ha fatto un pezzo molto aspro, molto critico, lo riconosceremo allora, lo stile? Eh, io, bravo, allora lui dice di chi è la colpa Giuntoli, Gattuso, ADL? Fermi, non è questa la domanda, una squadra costruita, male gestita eh, sul banco degli imputati Giuntoli e Gattuso, il primo incapace di trovare quelle pedine che servivano. Quindi, Giuntoli, eh, vedi esterno sinistra e centrocampisti affidabili di ruolo incapace di mettere, cioè, tutta una sequela di incapacità. Eh, quanto è? se condividete questo perché lui è sempre molto tagliente lui chi sarebbe il? collega, il collega che ah. non facciamo nome, però credo che dalle cose che ho tentato anche di non leggere abbiamo già Ma io, io penso che nei giudizi bisogna essere sempre equilibrati e poi comunque lo stile è importante, è fondamentale. Però ha ragione sullo staff sanitario. No, ma io non, convinto. io non riuscirei mai a dare dell'incapace a nessuno a meno che io non lavori fianco a fianco con me. Quindi, diciamo, non mi piacciono questi termini trancianti, perché poi si entra anche nella professionalità. Però tutte le opinioni sono salve e sono sacre se accompagnate da uno stile è giusto e da un garbo adeguato altrimenti tendono a dar torta a chi scrive Massimiliano. ma se viene anche guarda io um, vediamo lui, se avete capito di chi no, fare no, ma, <ride> meno male. non fare nomi no no no no no no no no a me viene no no viene da pensare. no come, no no no no no no no no no no no no no No. <ride> no no, no non, è lui, non, è non, è, non è quello non è quello non è italo non è italo fidiamone questo toto questo se toto. da casa no, indovina io dico una cosa eh, che eh, mm. perciò, giuntoli io lo vedo più come un ragioniere, non lo vedo proprio come <ride> un. <ride> una... se rimaniamo eh, nel... Meno male che non hai detto i da Cali. No, no, un ragioniere, ma lo sì, vedo tutto veramente? Viene un deciso, un tutto viene deciso nella stanza scelta. dei bottoni, non c'è niente da fare. La stanza dei bottoni è ADL e Chiavelli, non c'è niente da, Quindi da fare. Quindi un po' l'arcuri del Napoli. Da. È la, è la dirigenza è la dirigenza che decide certo. per, Giuntoli può anche andare a proporre il in svincolato okay? si trova uh, le male parole dietro quindi a un certo punto ma, non ho... io sono d'accordo con Massimiliano ma Giuntoli secondo voi io capisco che le, le affermazioni trancianti ha questa capacità di individuare atleti adatti a una squadra come quella che aveva immaginato inizio campionato Gattuso secondo te? Non int... No no ce l'ho con te proprio non ti sottrarre non puoi ce con te. Non, non, ti, non, non so dirti questo nello specifico perché non è il mio ruolo non è la mia no ma da, attento osservatore da lavori devo, devo dire puoi. che quando mh, ci sono Uh, C'è un parco giocatori, no? Si deve tendere anche a pensare al lato positivo e non solo al lato negativo. Uh, il calcio è così: il calcio è un toto, una volta va bene, una volta va male. Uh, credo che comunque al di là di tutto Giunto abbia un contratto con il Napoli che prosegue nei prossimi anni, quindi se la, la propria. Quindi non andrà via, tu dici a fine gestione. No, io non so. Il calcio è tutto come diceva Raffa Benitez il calcio è bugia. Però voglio dire: il, fa il fatto che abbia avuto la fiducia della società significa che abbia lavorato bene, poi, ripeto, non spetta a noi dire, però effettivamente è vero nel calcio quello che diciamo oggi può essere smentito domani quindi... Francesco? Ah, io sono giunto lì come persona, come lavora, non mi permetterei di giudicare, però giudico quello che vedo nei risultati. Ma parliamo dei risultati, ma è della persona, per l'amor di Dio. I risultati vediamo tutti quanti, facendo, facendo un'analisi un, un, un, un poco più ampia, no? l'ultima campagna acquisti Siamo, ci rimettiamo a parlare della sua azione che eh, noi poi. La sua, vediamo si traduce in gioco lo vediamo. io, io ricordo, in campo, ricordo molto piacevolmente la campagna acquisti di Benitez sulla quale il Napoli ha costruito tanti risultati e penso che anche il Napoli di Sarri sia stato agevolato da questi giocatori che portò Benitez si è andato a chiudere un ciclo che secondo me poi non si è riuscito a riaprire, cioè non si è riuscito a portare di nuovo. Era arrivato un momento in cui, e Sarri se ne è accorto benissimo lasciando il Napoli e andando a Chelsea, Faccio... che il Napoli aveva dato il massimo con quello organico e poi magari lì si è sbagliato qualcosa nell'arricchire il Abbiamo organico. due domande, domande allora, da casa. Domenico Albertazzi interviene eh, dando diciamo, l'attenuante a Gattuso, dice secondo lui il problema è ritrovarsi un po', sono un po' demoralizzati. Uh, fa riferimento al fatto che non c'è anche il pubblico il pubblico napoletano allo Questo stadio, c'è la mancanza anche del sostegno sì. del pubblico questa è un'arma a doppio taglio eh, il, pubblico, ah, il pubblico in certe occasioni avrebbe potuto anche fischiare o non essere sempre Vabbè, dai, tipo... comunque una forma di crescita no, comunque una riflessione, invece c'era un altro che io, ma non mi... vedo più. dire una è... cosa, l'unica cosa che imputo a Gattuso, ma veramente gliela imputo, ma come si fa a cominciare sempre dalla difesa Avendo dei difensori che hanno dei, dei piedi non educati. Bravo. Questo Mario è, Rui è, uno, su, un no, nome è in una, una conciutagine molto calabrese. Io la vedo questa però fatevi. Non puoi giocare con un modulo tenendo al centro Bacaiocò che cammina in mezzo al campo, o questo non lo possiamo dire. Cioè, possiamo dire. Cammina i moduli che sta utilizzando dal mio scarsissimo punto di vista. Sono tutti inadeguati all'equipaggio che c'ha come squadra, perlomeno i disponibili. Dovrebbe, secondo me, attestarsi su un gioco diverso, continuare con 4-3-3. Perché perlomeno sì, c'ha diciamo sempre il luminamento perlomeno sulle facce e riesce a coprire. se noi domani volessimo giocare con 4 3 3 come a... sta alla... No, ma non ce l'abbiamo, ne cioè nel senso adesso. Ma non, si... non si può fare? Non si può fare. perché se Fabio Ruiz Vai. Speriamo bene, Grizzly, ma comunque è stato fuori un tot di tempo. Demme è infortunato. Eh, sì, Demme che ha fatto no, che potresti giocare con lo botka. Eh sì, eh, lo botka. Ma eh, eh, Cioè, domani, noi domani, tre, noi domani discutiamo. Carrile. Sai qual è il numero su cui si discute domani? Sugli effettivi in campo, no, Simone. Allora, che ne siamo 14? Io non, non mi piace fare Stevo, però l'ha già fa. Non si possono fare 5 campi. No, no, no, no esatto. Dimmi il risultato primo tempo domani. No, ti dico il finale. Primo tempo. No, no, primo tempo. 1 eh, a 0 del Napoli 0 a 0 0 a 0 1 a 0 Napoli fa... no, mi dispiace ma prima la... <ride> no, no, una... no non faccio mai pronostici Ma c'è la, la bolletta c'è la bolletta perché il primo eh, Anche perché non ci azzecco mai quindi è nulla <ride> perfetto no perché io stavo leggendo delle domande e diceva qualcuno se viene, ce ne sanno altre che lo <ride> leggerà eh, Giussi però una mi era passata e mi, mi, mi piaceva domani è esonerato Gattuso se il Napoli facciamo le corna dovesse perdere ma non è detto eh. no no, stiamo facendo un po' di fantacalcio domani facciamo Invece. le corna, grattiamoci, facciamo tutti gli scongiuri. Gattuso è esonerato cosa che io penso non accadrà neanche se il Napoli veramente dovesse perdere chi vedresse immediatamente sulla panchina del Napoli da dopo domani da dopodomani in poi ma io vorrei lanciare subito una provocazione e dire ma cioè, se domani, se Napoli vince, Cattuso resta, se perde va via, quindi dipende dal risultato di una partita. Io credo avvio. che bisogna scegliere se andare fino a fine stagione o mandarlo via subito, non, ma già da prima, insomma, quindi non riesco a capire no, una cosa, cosa possa che cambiare. Quindi fantacalcio calcio, da me no. No, ma sono temi che comunque stimolano la fantasia, sono anche divertenti perché poi il calcio è anche divertente. No, rispondiamo, rispondiamo però io credo che sì, sì, sì, però mi rendo conto che il tema del giorno, del momento, del caffè, della mattina eh, bravo, è simpatico e frivolo, però io credo. No, ma anche che... prima della partita. Sì, allora anche prima... come Francesco, credo che non, non è un tema serio reale. Io credo che il Napoli resti con Gattuso. Comunque vada. Eh, sono credo che sia logico, poi vediamo, lo so, ripeto il però calcio è eh, il grembo alla. Michele Granieri fantasia. continua a dire Gattuso insiste con quel palleggio basso con, con il quale abbiamo avuto già danni, Max, danni no, io... come fate a dire che non okay, <ride> io l'ho criticato pure io sono d'accordo con questa critica però, continui, a, me, situative. a me invece sapete sì, sì, cosa è fare? quel passaggio indietro una cosa che non riesco a spiegarmi calcisticamente non la capisco allora, io credo che mo in un momento di difficoltà Sino in modo che quello va indietro va indietro e poi dopo ma non arrivi al centrocampo per ridurre la pressione no, lo fai me, nella fascia no, no, però molte volte tu vedi molte molte il centrocampista che si arretra eh? e ridà la palla indietro perché non è sicuro perché sta a spalle al al il vettame cioè, del tiki-taka quindi questo no, è il problema no, no, noi siamo stati innamorati perlomeno io non so voi di Sarri e per me rimane l'allenatore degli ultimi dieci anni che ci ha fatti divertire veramente di più fatto vedere il miglior calcio che il Napoli abbia mai giocato anche, nel, Beh, anche il record di punti se vogliamo il record di punti anche di reti perché Higuain con 36 gol non si era mai visto neanche nell'epoca Maradona per un calciatore, perciò dico io rimango un, un Sariano uh, convinto e affezionato. Lui non mi aveva risposto, chi era l'allenatore che diceva lei? Al posto. Allora, io penso che sia veramente una bella gatta da pelare, da prendere. Però parliamo come dicevi tu di Santa Calcio. Sì. Sarri. No, allora Benitez come direttore sportivo e Mazzarri in panchina. Allora, se qui stiamo attingendo la nostra Guarda, memoria, no, no, dire, eh, eh, eh, eh. stiamo lavorando. No, futuro del passato, dicevano gli ah. storici, no, quindi nel nostro cioè, il nostro passato c'è cioè, il nostro futuro È ciclico. Ora c'è cioè, qualche altra domanda per noi. Stiamo accontentando gli amici. Sì, no, infatti, io direi di, di accontentare Sì, infatti, dai, eh, in Però in sono cura. tutte domande, capisci? No, anche per dare un direi... po', un po da, da curva B. Vabbè, però diamo spazio a loro. Certo. Certo. Noi siamo in curva. c'è sempre Michele Granieri che però sta Michele eh, no. Vabbè, allora, no, perché il Garda dice... lì è un, ah. un capopalanza, capisce? Di dice: libro? Io prenderei Mazzarri per quest'anno e, e riporterei la salve l'anno prossimo. <ride> e tra tre anni, purtroppo, anche questo. <ride> so. E poi Adelaide Verde dice, ah. concorda con. Um, il fatto che mancando il pubblico nello stadio probabilmente il Napoli non abbia il sostegno dei napoletani forse il Covid ci ha un po' di Sì, so visto che abbiamo messo in discussione un po' tutto abbiamo criticato giustamente ogni aspetto ma vogliamo dire che forse questa squadra a inizio stagione è stata un po' sopravvalutata perché io ho sentito dei giudizi del tipo questa è la rosa più forte dell'era Laurentiis, dell io non so se l'avete sentito anche voi, ma io ho sentito qualcuno dire queste io cose. Io non ero assolutamente d'accordo, no, l'ho sentito, ho fatto anche è io. che si creano anche delle cose. Quattro l'Atalanta ah, ha montato ha, la testa, ha, ha proprio fatto scoppiare, scoppiare la testa a tutti quanti, di perché momenti. Perché l'Atalanta veniva da una serie di risultati positivi, ricordati bene, aveva vinto a Torino 5 a 2, ma anche in Europa fatto, aveva fatto... Aveva fatto aveva Catermi di gol. Torno, torno la... sulla partita con l'Atalanta, dice... tornando a quello che dicevo prima, anche, anche quando ha vinto il Napoli non ha convinto. Ricordi il secondo tempo contro l'Atalanta? Il, Vabbè, Na... ah, il 4 Napoli aveva fatto 4-0. A un certo punto ha avuto un calo, ha staccato, così, ha staccato, ha staccato la spina. Ma, ma, ma, ma quante però? volte si sono viste queste imprecisioni nell'arco di una partita? Per un'altra cosa, all'inizio in all all all del campionato a Bologna il Napoli dominò la partita sì. e riuscì a segnare mm, un grande difficoltà, minuti. il Bologna non aveva fatto niente, sì. nel finale ebbe due occasioni sì. che per un non nulla non, sì. ci, non pare gioia, sì, allora sì. la differenza qual è? Che qualche volta magari te la dà bene Qualche volta ti è capitato che hanno fatto fatto il tiro qua, e ti ha fatto. Questa meffato. qua probabilmente può darsi pure che non sia la rosa più forte, che poi sono tutte cose aleatorie, perché sono annate poi, non è detto. Sono però che, io devo dire una correlata cosa. Correlate a quel tipo di campionato. Perché sì, anche, sì, anche, anche in base agli abbia. Negli ultimi 5 anni è stata quella là con i dal mio punto di vista. Chiaro che è però è anche vero che noi o Simeno l'abbiamo avuto. Però al di là di questo, io però mi sento dire una cosa, al di là delle ipotesi, e questa credo che sia concreta. Il Napoli è arrivato a un punto per il quale bypassata la legge di Marti per il quale possiamo andare più male per il quale risalirà perché il Napoli non, non, può, non può che guadagnare dal rientro di Osimeno non può che guadagnare dal rientro di Coulibaly non può che guadagnare dal rientro di Mertens io credo che il Napoli sia nelle condizioni nelle potenzialità di fare una primavera stagionale estremamente di alto livello, sì, di alto livello. ma anche perché Torneranno se non finalmente, tornano in Oriente all'interno di no, golli, se, eh, eh, no. esatto. esatto. se, se non si accanisce il fatto di più, però, Francesco, io mi... volevo dire una cosa a proposito del discorso dell'attenzione: quella secondo me dipende dalla mancanza del pubblico. E non capita solo nel Napoli, vedi fasi di partite in cui sì, certe è squadre staccano e completamente l'arco di una partita. Io vorrei una di cosa: più. che cose pazzesche eh, guardando con calma la partita perché io me la godo da casa, non me la godo dallo Stato, guardando la partita, quando inquadrano anche i primi piani dei calciatori, un Napoli che prende il primo gol, sembra che si demotivi in alcune gare in altre come quella che abbiamo visto appunto eh, l'altro ieri. Ma perché fiutano la difficoltà, cioè secondo me la squadra... E allora come... ragione Cattuzio che è una squadra no. limitata. No, nel che senso che questo, questo è un momento di difficoltà perché di Napoli vede pure che ogni... Gli va sempre male, è, di, è sempre un po' sfortunato. Sì, allora, allora, può essere cattivo? Sette, sette tiri, un palo, una traversa... Uh, allora dire. dice ma no, sta, sta anche capitando anche, di nuovo. Ci sta anche questo, ci sta Avesse, anche questo. Posso essere cattivo, una Sempre riferendomi al discorso della società. Da quanto tempo il Napoli ha bisogno di giocatori di grande personalità? ma grande senso, via grande pedigree grande pedigree non i giocatori di personalità che però danno fastidio quelli che hanno spesso specifico in campo non ricordo che ne abbiamo avuti c'è cioè stata no no i giocatori che hanno danno fastidio no tutti quelli stato... che sono di via davano tutti fastidio <ride> sì, no, eh, c'erano dei conflitti ci, ci sta tutto e dobbiamo eh, fare un'altra reina, di... reina, reina eh, li vogliamo citare tutti Guain Cavani clavezzi, tutti quei giocatori che un po' poco tiravano fuori la testa e dimostravano di avere un po' di personalità e ti tagliata la testa siete d'accordo su questa cosa? Ma, eh, io più che altro fa, penso che a un certo punto quando avevano raggiunto un livello troppo grande per stare a Napoli forse questa è la, la realtà ah, sì, è una cosa che mi però io, io vi dico una cosa: si fa un gran parlare del campionato a Nova, è diventato il cliché della stagione. È un campionato a Nova, lo dice chiunque, pure il mio, il mio vicino di casa. Ecco, però io credo che nel calcio. cioè, dicendo che il tuo vicino di casa non capisce niente. No, no dice che il campionato è a Noma. <ride> ora che, che torni, torni a casa voglio vedere se è È un luogo comune, comune ma però devo dire che il calcio. Ma il calcio è calcio esiste solo un vero cliché che può essere considerato tale, cioè, va il valore. Perché per quanto sia anomalo. dell'uomo, del calciatore. Per, calciatore delle rose, cioè, per quanto sia anomalo, quest'anno lo scudetto lo vince o l'Inter o la Juventus. Ma chi è il calciatore di valore del Napoli, dal tuo punto di vista? Uh, no. no, voglio finire questo discorso. Vai. La, la, Però la, voglio un nome dopo. Sì, la rosa più forte, de, lo dico adesso, è Mertens. La rosa più forte in assoluto vincerà lo scudetto. Quest'anno lo scudetto lo vince l'Inter o la Juventus. Mi, mi, mi spiegate che cosa significa campionato anomalo? non significa nulla per quanto possa essere con, condizioni. Rosa, io penso rosa. che le rose sono fondamentali nel il calcio. Milan crollerà, tu dici? penso di sì io sono, penso più l'Inter no crollerà no perché già ha fatto tanto cioè, eh? penso che non vincerà lo Scudetto quindi alla fine se in questo campionato che viene definito per 12 mesi anomalo vincerà la squadra più forte ovvero l'Inter o la Juventus, cioè le due sono le più forti perché La che vince l'Inter? non è la più forte l'Inter è sull'orlo di una crisi di secondo il mio potestatore ci stanno dei problemi, il suo so allenatore. Ci dei problemi so societari bravissimi non no, no, Io sto dicendo che se alla fine dell'anno vincerà la rosa più forte vuol dire che nel calcio non ci sono sei e ma che tengono, cioè il contesto è un contorno. Nel calcio vince la rosa più forte. Anche perché il contesto è uguale quella per tutti: quella che tiene anche di più i nervi. La rosa Però vedi, il contesto è uguale per tutti. Ma io ci credo. Allora, il campionato anomalo: sarebbe anomalo se in testa ci stesse. credo il Bologna, l'Atalanta. Il campionato anomalo alla fine vedrà e vede le due milanesi in testa, fior, fior di rose, e la Juve dietro. Il Napoli è, è alla portata, per carità. Sì, il Napoli potrebbe una una... gioia immensa perché francamente vedere l'acqua dietro si cioè in questo, sì, questo momento magari avanti però per dire il Napoli ha una, una rosa che può lottare per il quarto posto e non, non è detto che non lo faccia però il campionato è anomalo fino a un certo punto soltanto per riempirci la bocca di letteratura fantapolitica certo, certo, il campionato non è anomalo perché il, campionato vede, il per questi, il questi è questo. giornalisti, questi che giornalisti che vestiti, no, no, vabbè, tu ci insegni che il calcio è questo un telegramma, eh, siamo in chiusura eh, quasi ai titoli di coda, domani che succede? Ha detto che non fa pronostico. No, no, no, ma la da, fa, fa, fa. Non voglio il pronostico, voglio sapere domani che succede in campo. Ma, il Napoli con quale piglio entrerà? Napoli-Juve sì. è sempre una finale di Coppa del mondo. Sì, certo, ci sono le grandi motivazioni che possono fare, diciamo, riequilibrare quello che è in partenza è un gap c'è anche che la deduzione c'è un gap tecnico e c'è un, un gap psicologico in questo momento fra le due squadre la Juventus è molto carica e soprattutto si è caricata Dopo la Supercoppa, io ho sentito cioè, la, la, è stata stata la spinta, stampa Pirlo è, è stato molto Quello è, è sì, stato sì, sì, sì, molto sì. garbato anche. Ah, Pirlo perché... ha, ha, sì. ha, ha riconosciuto anche a Gattuso, a Gattuso sì. Diciamo, sì. il lavoro, il la la la lavoro che, che fa, non fosse altro che sono amici, erano compagni di, di, di, di, di camera eh, in nazionale, quindi sì, sì. di che stiamo parlando? Sì. Il massimo della Bernardino domani? <coughs> Ma io mi auguro che ovviamente il Napoli vinca, ma pure per cercare di tirare su un attimo quello che è il rumore Tu sei in col vabbigli e strisciuno, ti voglio incandescere. Eh, no, no, no. Ti voglio incandescere. Non mi do un, un contegno, voglio dire. Okay. Eh, là, ci, eh, spero che veramente si... Non dico sblocchi, che però, però domani fino, Già si è, si è portato avanti eh, con da, lavoro da, è, è, è, è, no? si è portato avanti è con il lavoro staff. perché c'ha la, i cornicelli sopra i <ride> alzetti perfetto <ride> è, è proprio da fantacalcio Calcio, dammi il risultato e mi, dammi anche la eh, uh, motivazione. Uh, gli scommettitori danno a 3,80 la vittoria eh, del Napoli, se ricordo bene. Non l'ho controllata, è una delle quote più alte dell'ultimo decennio. Quindi è praticamente noto che la Juve sia un po' favorita in tutto ciò. <ride> però io mi augurerei di vedere un Napoli che ci mette grinta, impegno che gioca con convinzione più che un risultato vedere un qualcosa sul quale gettare poi le basi per andare avanti perché adesso insomma chiedere a Napoli di battere la Juventus è, è difficile è ciclopica la cosa <ride> Sergio, Sergio no, allora, ti confesso, stasera sono stato bellissimo con te, ti confesso da un amico che non mi appassiona il discorso del pronostico, però voglio dire. No, no, non parlo del pro, il piglio del Napoli in campo. Ecco domani. quello volevo dire io, mi aspetto una sorpresa che per me è una certezza: domani il Napoli. Come si dice in gergo, vendere venderà caralaper. Io mi aspetto una bella partita. Veramente. Sono d'accordissimo con te, le sono certo. Di sottoscrivo appieno questa tua. E invece secondo me speriamo che sia una bruttissima partita. Ma che ti incrediamo 1-0 a 90 Noi ringraziamo, non non ringraziamo non tutti i rompo. nostri carissimi amici, Massimiliano, eh, Luigi, eh, Bruno grazie, e Francesco. Grazie, eh, vai, certo, eh, certo, grazie, grazie eh, eh, Finiamo con il tuo, ringrazio tutti gli amici, mi scuso con tutti quelli ai quali non siamo riusciti a dare delle risposte, sapete che vi voglio bene, vi vogliono bene anche loro da questo momento in poi. Ci possono aggiungere su Facebook e dirci parolacce in privato. Eh, eh, <ride> potete aggiungerli su Facebook, tanto se avete nome e cognome, se volete aggiungo i numeri di telefono, <ride> <No>. <ride> quindi possiamo fare questo. Io, io li vado sempre, li <ride> sempre. Io vado, sempre voglio, loro voglio ringraziare Giuse che stasera veramente <ride> si è sdoppiata e veramente vi voglio bene, sei stata bravissima. E grazie a tutti quanti voi per eh, averci seguito anche questa volta con, con un po' meno pazienza perché molti erano impazienti ve lo devo dire, poi vi acchiappo sui gruppi, grazie a tutti quanti voi, noi ci vediamo venerdì prossimo, una puntata di fuoco, quindi prossimo appuntamento a venerdì a lei. Sfogiatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli Piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. Corri di sfogiatella chiocciola Dottor Maurizio Gargano, medico, chirurgo, odontoiatra. Via Luigi Caldieri, 54 Napoli, 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri, 1488.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 S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema www.stidelmed.it.